Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato alle amarene o spagnola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più 8 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono panna, latte intero, zucchero, vanillina, tuorli e amarene sciroppate. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la panna. il latte lo zucchero i tuorli e la vanillina ed azioniamo il bimbi per sette minuti 85 gradi velocità 4 Unire le amarene ed amalgamiamo per 10 secondi antiorario velocità 3 Trasferire in un contenitore basso e largo. Il composto è pronto, trasferiamolo in congelatore per almeno 8 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il gelato dal congelatore, adesso lo taglieremo a quadrotti. Dopo aver tagliato il gelato a quadrotti, adesso lo trasferiremo nel boccale. Ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 6, spatolando. Il gelato è pronto? Trasferiamolo in delle coppette e decoriamolo con delle amarene. Gelato alle amarene o spagnola. Grazie e alla prossima ricetta!